Sono verso The Agency perché Forto deve fare la sfida se non parla in terza persona e il video finisce. Forto sta registrando da 7 ore e il suo cervello si è completamente fuso. 7 ore a parlare in terza persona e a giocare a Fortnite. Il suo cervello è completamente fuso. Comprendetelo, comprendetelo. Quindi se Forto sbaglia qualche parolina, dategliela per buona. Grazie. Forto di Gamer arriva, stia attento. Midas in zona da lei. eh. Scenda giù, scenda giù. Così ok. Porto di gamer si fa la pozza grande. Uh, teoricamente ci stanno, nemici. eh. Porto di gamer. Prova ad uscire, fightare. Zona bunker, zona bunker, zona bunker. Gente, zona bunker. Tanta gente, zona bunker. Si sì, attento, chiuda, chiuda, chiuda, chiuda, chiuda. Siamo in porto di gamer e sono in due. Nemico uno, nemico uno. One shot, ok Tra l'altro Porto di Gamer vi ricorda che ogni sera alle 21 È in live sul sito viola Per giocare a Fortnite, a Code e a tanti altri giochi Insieme a voi Quindi se anche voi volete giocare uh, Vi ricorda di andare in descrizione Nella sezione live streaming E di inserire uh, Di andare sul link In modo da iniziare a seguirlo Per non perdervi la live che arriverà stasera Porto di Gamer Sta per prendere l'elicottero Emo appena può mi raggiunga FortuGamer si dirige verso quella zona, forse troveranno oggetti utili. No, la zona è stata già allulata. Bello, ok. Sotto, probabilmente sotto. FortuGamer arriva, FortuGamer arriva. Uh, noioso, noioso, noioso. Eliminato, ok. Attack blue, FortuGamer già ce l'ha, easy. Ok. Mi raggiunga. Porto di Gamer MP quindi si drigo verso messo Swede, sparo, non so, arrivato. Ok, uh, ok, ok, ok. Spari capiti, spari capiti. Porto di Gamer uh, si lancia. Ok, ok, ok. 50 50 White, 50 White. 50 White. Mamma mia. Scenda, scenda, non si preoccupi, scenda. Terra, terra, terra. Altri due, altri due, altri due Gente qui Invece scomparsi cos? Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok Ok, ok sì, Sia attento, sud, sud, spari, sud Jump 2, eh, io jump 2 li. lì, lì, lì, lì. Stia attento, stia attento. Porto gamer prova a fare una cosa. Porto di gamer prova a fare una cosa. Ha ragione, mi dia un secondo. Porto gamer non si arrenderà. Ok, Forto Gamer è stato rianimato da Emgreen. Forto Gamer ora prova a dare il suo meglio per riprendersi un attimo. Anche se ha fatto un bel casino. Forto di gamer ringrazia per tutti i materiali e tutte le cose. Forto gamer cerca nella cesta. Non si preoccupi, forto di gamer si sta facendo un po' di materiali. Ok, ok, forto di gamer arriva, Forto di gamer arriva. Forto gamer ha un assalto un fucile da pompa, almeno. È il minimo indispensabile. Per provare a fare qualcosa. Ok, ok. Esatto esatto The rig dentro la safe Quindi volendo Non si preoccupi Volendo A the rig si può restare Materiali Ok No materiali cosa uh, Boss Boss Boss Boss Boss Ok Porto the gamer ha appena preso l'arco Ok Rig keycard Vada Vada al bunker Vada al bunker Ok uh. Ok, ok, ok Stia attento, stia attento al nemico Stia attento al nemico Shieldone trovato, shieldone trovato Non si preoccupi Mgreen, lei non muoia, mi serve Forto the Gamer, spara bende. Trovato spara bende Stia attento, prenda questa cosa qui Situazione molto particolare, ragazzi Ma Forto the Gamer e Mgreen possono ancora gestirsela assieme Ce la faranno, non ce la faranno Boh. Sì, sì, non si preoccupi Ok, ok Drigga in safe. La partita può essere ancora vinta. Semplicemente Porto di Gamer e M Green devono stare molto attenti. Dato che non è vinta. Gamer e M Green hanno capito che la situazione è veramente... Un uh, casino. Siete seri. Cecchino. Sì. Pusciano, pusciano, pusciano. Sti attento, sti attento in testa. Eh. Sti attento in testa sul lato sinistro. Mega torre, mega torre. C'è una mega torre. In mattone. Uh, sud, sud Ferro 75 Eh, eh, eh, eh Forto gamer forse pensa che pushano loro Forse Eh, sbagliata, sbagliata fortu gamer sta risalendo Sì, sì, vicini, vicini, vicini Forto gamer cerca di raggiungerla Ok Sopra M green c'è un buco, eh Non si preoccupi, non si preoccupi, non si preoccupi Chiuso No, lasci stare, lasci stare Sì 23 Faita, faita su di me, faita su di me, faita su di me Faita proprio... Piano mio, piano mio Sceso, sceso Provano a far cadere, provano Provano a far cadere Scenda, scenda, scenda, scenda, scenda scenda per il suo bene Cento Con arco Sì, sì, non si preoccupi Porto di gamer R Man Green stanno in safe Gente sotto qui 75, oh che noia uh, Si è spostato, si è spostato, sicuro gente buscia gente buscia stai attento 37 37 white distrutto distrutto distrutto distrutto 75 oh. incredibile veramente incredibile materiali finiti materiali finiti ok ok ok ha ragione ha ragione porto di gamer prova a far cadere drop. ok ok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 che noia Sì, sì, sì, sì, sì, carico, carico uh, 250 dollari Non si preoccupi A breve conviene fare skybase E anche loro Anche loro hanno lo spara bene Ok, ok Ok, continui, spammi, spammi, spammi Nulla Spostati, spostati Ragazzi, 6. Sì, sì, sì Sì Chiuda, chiuda, chiuda, chiuda Chiuda Skybase, skybase, skybase con sparabende È andata, è andata Skybase con sparabende, è andata 75 White 75 Scudo Finito, finito arco, finito arco Si alzi, si alzi, si alzi Vada sopra, vada sopra Sparabende, sparabende Oh, uh, cavolo Finito materiali, finito materiali Costruisca lei, costruisca lei. Scala, scala. Ah, ah, ah, ah. Vada, vada, vada. Vada. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. si sposti, si sposti, si sposti, Emgreen. Ok, ok, ok, ok. Vada, vada, vada, vada. Non si preoccupi, vada uh! Che partita, forte di gamer Emgreen col con il mal di testa. Inquietante. Posso dirlo, ce l'abbiamo fatta! GG Emgreen.